Ciao a tutti, oggi sono a Corogoccio con Gianni, la nostra assistente sociale. Siamo venuti a visitare la famiglia di Hope, qui, un bambino sostenuto a distanza. Eh, siamo venuti a portare eh, Lunga, che è la farina proteica con cui eh, viene cucinato l'ugali. Mama Hope, come è stato durante questi attacchi? Per venire qui a Tim Pita è stato difficile, perché posso dire che Covid-19 ha affettato me, la mia famiglia, ho perduto il mio lavoro e il mio husband. Too. E posso ringraziare Alice for Children mi aiutato questo Mamma Hock ci ha detto che durante l'emergenza sia lei che il marito hanno perso il lavoro, lavori che erano comunque occasionali e quindi altamente instabili. E ha ringraziato Alice for Children per il sostegno in termini di, di cibo che le ha fornito e che le sta ancora fornendo e che continuerà a fornirle nei prossimi mesi proprio perché le conseguenze economiche della pandemia eh, di coronavirus sono state estremamente severe.